Bentrovati amici di YouTube, quest'oggi parliamo di social network, tutti vogliamo creare video simpatici e carini da, da condividere con i nostri amici e oggi impareremo come tagliare, realizzare su misura un video per le Instagram stories con Adobe Premiere Pro, quindi iniziamo immediatamente. Quando voglio creare un video per i dispositivi mobili, quindi per esempio un video per una Instagram Stories, quello che voglio fare in realtà è adattare il nostro video alle dimensioni dello schermo dei nostri cellulari. In altre parole, normalmente un video per la televisione o per i computer desktop ha le proporzioni 16 noni. Il frame è è normalmente nel full hd grande 1920 pixel in orizzontale e 1080 pixel in verticale i dispositivi mobili no i dispositivi mobili appunto sono verticali quindi hanno 1080 pixel per 1920 pixel o chiaramente risoluzioni inferiori a seconda del dispositivo sono comunque 9 sedicesimi quando noi vogliamo creare quindi un video per i dispositivi mobili quello che dobbiamo fare è girarlo di 90 gradi e farlo diventare da orizzontale a verticale come fare bene io nella mia sequenza 1 la sequenza principale ho inserito il mio video 1920x1080 è un video in 16 noni Creo una sequenza verticale quindi con la, eh, la risoluzione invertita nuova sequenza scelgo un preset vado nelle impostazioni scelgo eh, personale e Inverto questi due valori, invece che 1920x1080 faccio 1080x1920. Ho risoluzioni anche un pochettino inferiori, per i cellulari vanno più che bene. Clicco su OK e ottengo una sequenza che è verticale. Bene, a questo punto quello che devo fare non è altro che trascinarci dentro la mia sequenza principale, la mia sequenza per intenderci eh, in 16 noni, e mi troverò la stessa sequenza ma dentro ad un frame verticale. Oh, qui c'è un problema ovviamente, il mio video continuerà ad essere in 16 noni, ma io lo voglio allargare, adattare alla, alla risoluzione del mio cellulare. Come fare? Bene, o prendo il video della sequenza eh, innestata e lo scalo fino a farlo diventare grande come la mia, come la mia sequenza, Oppure chi ha Premiere 2020, solo Premiere 2020, troverà un nuovo effetto che si richiama reframe automatico. Trascinando questo effetto eh, sul video, guardate cosa accade. Premiere analizza il materiale e automaticamente lo adatta. Al, alla risoluzione del video verticale. È molto utile questa funzione perché se avete un video in movimento, per esempio una persona che sta sciando, o una persona che sta passeggiando per strada, l'algoritmo di Premiere è talmente intelligente da centrare al centro di questo frame eh, il movimento che crede Premiere essere di nostro interesse. Bene, a questo punto posso fare CTRL M, selezionare la sequenza CTRL M, assicurarmi ovviamente che la risoluzione sia verticale e non orizzontale, altrimenti andrei ad esportare un video eh, ancora una volta non valido, quindi mi assicuro che le dimensioni del video siano 1080x1920, esporto e ho il mio video pronto per i social. Solo tre minuti per parlare delle Instagram Stories, sono questi i mini tutorial firmati fabioambrosi.it. Tre minuti per parlare di pillole, di software come Premiere, After Effects, Audition e Photoshop. www.fabioambrosi.it per avere altre informazioni, iscrivetevi e mettete un like a questo canale YouTube. Se vi fa piacere cercatemi su Facebook, la pagina da cliccare è sempre quella, Fabio Ambrosi. Mettete un like e ci vediamo online. Ciao!